Sono arrivato a Trieste dove c'era una parata militare che sembrava gli stessi aspettati. Ho salutato l'Italia, sono entrato in Slovenia e Croazia, facendo tre stati in un giorno. Ho percorso la splendida ciclabile della Parenzana. Sono arrivato a Rovigno, stanco, ma felice. Buongiorno. al nulla appena superato Rovigno dopo un po mi sono trovato a fare sterrato praticamente penso di arrivare ormai a pula se mai arriverò <ride> facendo queste strade Arena. Chiamato anche anfiteatro di Pola è per grandezza il sesto nel suo genere. Come il Colosseo veniva utilizzato prevalentemente per combattimenti di gladiatori. ora verso Rieca fiume come desiderate. Da qua a Rieca penso che è abbastanza dura, ci sono molte salite, molti pezzi dove veramente non c'è niente. Oggi fa molto caldo, forse la giornata è più calda da quando ho cominciato il mio viaggio. Porca miseria! Lo aiutate a spingere, sono massacrato, eh! Uh. Ah. I'm Ieri mi sono arrampicato qui, non ci credo. Buongiorno da Labin. Devo superare queste montagne qua davanti. L'Istria mi sta affascinando, è stupenda. Non me l'aspettavo così bella, veramente incredibile una discesa incredibile e questa montagna davanti a me non promette niente di buono eh, c'è alta possibilità di cadere mai sono abituato, non c'è due senza tre, in pratica sto scendendo questa discesa strisciando i piedi a terra, ogni mattina cerco sempre di non sottovalutare nulla, penso sempre che tutto ok invece è difficile, è sempre più difficile di quello che immagino. infernale è fatta, ora mi tocca soltanto questo. Ho fatto una discesa infernale e una salita che non è da meno. Non mi trovo neanche a un terzo. Pega si fa desiderare. incredibile incredibile stupendo vi faccio un po capire quello che ho fatto questa mattina in pratica sono sceso da questa montagna come vedete sono passato davanti questa fabbrica poi sono risalito su quest'altro versante il tutto probabilmente per superare questo questa sorta di fiordo spettacolare Adesso proseguirò di qui. Dieica a circa 50 km. Forza viaggiola. Come si viene ripagati da tutto questo? Ho ripreso tutte le energie. un po' calma so che restano una quindicina di chilometri che si può fare oggi provellini e zar calamari ripieni tieni? no sono lavorato in nave italiana otto anni dove? in Sicilia, Napoli, Genova... e così così poi l'italiano sembrano molto appetitosi sono all'Overan ho chiesto un caffè espresso forse non sono stato capito chilometri il Rieta Stadium direttamente sul mare notte si dorme a Fan Hostel. <musica> Vago per riega alla ricerca di qualcosa da sgranocchiare. Sono due ore che cammino, mi aiuti a trovare un fast food. Non mi sono bagnato mai in bicicletta, sono a piedi, in struttura, sotto la pioggia.